Che emozione, un posto meraviglioso. Ho detto, scriverò un altro libro per tornarci. <ride> allora, voi dovete capire che esiste un dio degli intervistatori che ogni tanto ti premia e ti mette davanti una persona a cui non smetteresti più di fare domande. Il mio premio è Simone, anzi, il mio regalo di Natale. Perché più o meno in questo periodo dell'anno noi ci sentiamo, Simone tiene una rubrica meravigliosa sul mio giornale, Elle, e Simone mi racconta eh, gli astri dell'anno che verrà. Quest'anno devo essere stata particolarmente buona <ride> e quindi il, premio, il regalo di Natale raddoppia ed eccoci qui a parlare del suo nuovo meraviglioso libro di questo 2023. Che, attenzione, è un libro diverso da tutti quelli che potete trovare sull'anno sull che verrà perché sostanzialmente il nostro astrologo è un astrologo differente <ride> è un astrologo differente perché lui sì, certo fa anche lui previsioni ma lui è un po' il nostro Piero Angela dell'astrologia un divulgatore lui non si accontenta di fare previsioni lui Unisce, come dice eh, nel libro nuovo, unisce i puntini. Per adesso spiegare. il mio ego esplode come un airbag. Te lo <ride> dico, cioè. State, <ride> state attenti perché adesso il mio ego esplode come un airbag. E quindi, ehm, come dice appunto all'inizio del nostro libro, unisce puntini e vi spiega. Quindi, partiamo a bomba. Cosa dicono questi puntini, Simone, per questo 2023? Beh, intanto io ti ringrazio tantissimo veramente per questa cosa, a parte gli scherzi. Allora, a me l'idea di essere, diciamo, diverso da quello che c'era prima e di portare nel mio piccolo qualcosa di diverso mi, mi piace molto da acquario, non posso chiamarlo tutto questo, però la verità è che probabilmente c'è un mistero di cui... Abbiamo colto solamente alcuni piccoli aspetti e quindi già cercare di unire i puntini e di creare una figura più larga è probabilmente una curiosità che ognuno di noi ha dentro di sé. Secondo me poi non c'è neanche tanto una questione di... Cioè l'astrologia è qualcosa di diverso rispetto all'oroscopo ed è molto molto più larga. Secondo me ha molto a che fare con la filosofia e secondo me è una filosofia del tempo. Cioè secondo me il vero protagonista del quale tutti noi parliamo quando facciamo astrologia cercando di andare ai simboli, ai significati più profondi è proprio il tempo perché eh, è vero che i pianeti, quello si è messo storto, quello si è ritornato dritto, eccetera, eccetera, è vero, quello è il nostro gergo, perché comunque questa è una, una filosofia che è nata 5.000 anni fa e quindi a quello faceva riferimento. Ma il fatto di dire ad esempio che Saturno mi è tornato nel segno, siccome Saturno è un pianeta che dalla notte dei tempi, quindi da milioni e milioni di anni, ci mette 29 anni a fare un giro attorno al sole significa dire sono passati 29 anni allora la questione non è se saturno con i suoi anelli bellissimi peraltro mi condiziona mi influenza cioè tutti questi termini sono sbagliati saturno segna un tempo e il suo ritorno mi dà la possibilità di osservare che è passato quel tempo se quel tempo poi ha degli effetti e quindi se il tempo non è solo misurabile per quantità ma anche per qualità, allora questa è la vera domanda che c'è dietro l'astrologia. E quindi eh, il passare del tempo, di determinati lassi di tempo, produce degli effetti, il fatto che sia decorso quel tempo e quindi che ripassiamo dal via rispetto a quello stesso ciclo ci rimette di fronte a delle situazioni che abbiamo già visto cioè questa è la domanda a che fare col tempo che probabilmente è il più grande mistero nel quale siamo immersi e quindi io da eh, da curioso da acquario da avvocato semipentito 12 anni fa ho detto sai che c'è questa qui c'è qualcosa di interessante e ho cominciato a studiarla. Io credo che poi, eh, una delle più grandi qualità dell'acquario, forse, o, o mia, è il fatto di dare la gomitata al vicino di banco e dire: Ma l'hai mai, mai considerata questa cosa? Brah, grande! Cioè, secondo me, l'acquario ha questa capacità di. Stimolare la curiosità negli altri, dire ma questa cosa l'avevi mai considerata, poi non è che abbia delle risposte perché poi forse nessuno ce le ha, però già stimolare la domanda nel, nel vicino è già come dire un meccanismo. E quindi io ho cominciato a studiarla, ho aperto questa pagina Facebook dove mai avrei potuto pensare che, che, che sarebbe uscita fuori questa Slavina, Slavina però nel tempo perché sono quasi dieci anni, quindi insomma in qualche modo... I libri hanno visto gli ultimi anni di questo decennio però in realtà c'era tutto un lavoro più sotto traccia da prima e, e quindi mh, sono sempre stato diciamo quello che ha un, un punto di vista un'angolatura diversa e unire i puntini quali sono i puntini del 2023 sono tantissimi io l'oroscopo 2022 non l'ho scritto perché era un anno un po' in colore, cioè era un anno di passaggio, ho detto vabbè facciamo un'altra cosa, invece il 2023 ho proprio sentito il desiderio di scriverlo, perché comunque è comunque un anno che per un astrologo è pieno di, di stimoli, di riflessioni, di situazioni che cambiano, c'è un pianeta che è Plutone che sta lì dal 2008 e che si sposta, allora evidentemente eh, per uno che ha il pensiero, il ragionamento astrologico, il fatto che un gigante del genere, che poi è minuscolo, però essendo il più lontano, il più lento, il più profondo, quando si sposta lui, veramente cambia, cambiano le luci sul palco. E, ed è stato per 15 anni in Capricorno, che è comunque un segno rigido, è un segno eh, regolamentato, un segno che parla di differenze, di non, non se ne abbiano i nati sotto il segno del Capricorno, qua stiamo parlando, come dire, di di un principio astratto, però effettivamente Plutone che è il pianeta del potere in Capricorno, che è il segno del rigore, eh, ci ha portato la crisi economica dopo il 29, ci ha portato tutta una serie di questioni legate ai confini, ai territori, alle distanze, alle regole l'arrivo di Plutone in acquario ha proprio un senso completamente diverso. Plutone mancava dall'acquario dalla seconda metà del Settecento, quindi la rivoluzione industriale, la rivoluzione francese, la partecipazione dell'uomo alla gestione del potere, l'innovazione, eccetera, eccetera. Quindi comunque è un grande risveglio. Per cui questo già dà un comune denominatore all'anno che vale per tutti i segni e che secondo me si può riassumere dicendo che saltano i tappi. Per cui qualunque cosa ci abbia tenuto un po' bloccati, qualunque cosa non abbiamo tirato fuori per paura di non essere pronti, di non essere capiti, di pentircene, qualunque corda di noi stessi abbiamo tenuto da parte probabilmente emerge ed emerge anche con eh, un'eruzione che in qualche modo potrebbe sorprendere chi abbiamo accanto, quindi è un anno di grande verità e di grande autoaffermazione, già questo insomma ci piace. Poi è un anno in cui si spostano anche Giove e Saturno, quindi le prime tre grandi lancette eh, si spostano tutte e tre e ognuna in un gruppo di segni diverso, quindi un po' per tutti e dodici c'è comunque una piccola grande svolta, un piccolo grande momento di ribellione, un piccolo grande momento di riappropriazione di quelli che sono eh, così, il timone delle proprie scelte, quindi è comunque un anno forte. E vabbè. No, io poi, bloccatemi perché io deraglio, cioè parlerei per ore. Cioè avete presente compagni di scuola dove c'era Postiglione, quello che non stava zitto un attimo, che poi alla fine lo drogano col vino? Allora io ho sempre il terrore di fare come Postiglione, per cui dice questi dopo un po' si buttano per terra e quindi ar arginatemi. Tu prima parlavi del tempo e nel tuo libro si vede molto bene che questa idea del tempo eh, non è soltanto riferita a ai pianeti, ai pianeti lenti, insomma queste grandiere, ma esattamente come l'hai descritta si applica anche all'anno in corso. Noi possiamo dividere l'anno in 12 spicchi che ci raccontano delle cose, giusto? Sì, io questa è una cosa sulla quale insisto tanto da un sacco di tempo, ancora prima dei libri, il giro dell'anno in 12 tappe, questo giro dell'anno. Cioè io mi ero reso conto ancora prima di iniziare a studiare astrologia che negli stessi mesi mi succedevano delle cose simili e che in particolare c'erano dei mesi chiave dove succedeva tutto e dei mesi di passaggio in cui invece diciamo che era, c'erano situazioni più tranquille. Questa cosa l'ho osservata e mi sono detto in questo complesso orologio con dieci lancette ce n'è solo una che di anno in anno fa lo stesso identico giro di mese in mese ed è il sole il quale si sposta sempre uguale per cui Oggi è in Sagittario, tra un milione di anni sarà in Sagittario. E questa cosa fa sì che nell'ambito del mio tema di nascita questa lancetta accenda gli stessi punti negli stessi momenti dell'anno. E quindi questo mi ha portato a credere che effettivamente per ognuno di noi ci sia una sorta di anno tipo, cioè di schema annuale che si ripete di anno in anno ovviamente se uno potesse andarselo a costruire sul proprio tema di nascita l'avrebbe estremamente dettagliato però nel libro l'abbiamo costruito in base al segno solare per cui non solo ci sono ovviamente le previsioni per cui uno apre e c'è scritto marzo per il toro e c'è una previsione però dice anche che marzo per il toro rappresenta l'undicesima tappa di un viaggio che è iniziato a maggio e che quindi a marzo sta finendo. E già questo me lo contestualizza, perché immaginate l'anno come se fosse un ciclo lunare. I primi sei mesi sono la fase crescente, quindi sono, da, sono dedicati più alla semina. I secondi sei mesi sono la fase decrescente, la fase calante, quindi sono più dediti al raccolto. La prima metà è il viaggio di andata, la seconda è il viaggio di ritorno. Il viaggio di ritorno ha una consapevolezza che all'andata non c'è. Tant'è che quando fate il ritorno, anche di una passeggiata, vi sembra più breve, perché sono cose che avete già visto. Allora, tutta questa, questa trama sotto al libro, per cui come è articolato l'anno, quali sono i mesi di andata, quali di ritorno, quali sono i mesi più accentati, c'è tutta nel libro. Poi è chiaro che un libro che si legge a cipolla, nel senso che c'è chi si ferma a leggere marzo e dice, vabbè, io ah, mi interessa quello, grazie. E chi invece vuole andare un pochino a scavare di più. E quindi per ogni mese c'è scritto a quale tappa corrisponde, e quali sono le, le, i temi chiave di quella tappa lì. Poi, per chi volesse ancora di più, c'è un QR code dove poi c'è proprio una, un giro dell'anno dettagliatissimo nelle varie tappe e spiega anche il perché quelli siano i temi chiave di quelle tappe lì. Insomma è, è molto... il senso però è sempre lo stesso, è quello di cui parlavamo prima. Tutto è articolato in cicli che sono articolati in dodici passi, non sono mescolabili, cioè io non potrei prendere i segni e metterli in un ordine diverso, perché hanno un ordine logico, dove ognuno rappresenta un passo di un, di un percorso. La rieta è il primo, perché esprime l'iniziativa, l'iniziativa è come la scintilla che fa accendere il motore, non la posso mettere in mezzo. Al cerchio, c'è bisogno che stia lì, e quindi lo sforzo è quello di articolare il tutto in cicli di 12 passi, dove ogni passo abbia il suo senso, e anche l'anno è costruito così. Una cosa abbastanza voi capite perché? come dire? Ma tu che eri. E sei tuttora un avvocato. Comunque, insomma, fino a 12 anni fa il tuo mestiere era quello. Sì, sì. Carta sì. d'identità avvocato. Eh Adesso sì. hai scritto astrologo non sulla carta d'identità. No, ci cioè, sta ancora avvocato, <ride> pensa un po'. Eh sì. Come, come ti sei ritrovato no? a cambiare vita così? Ma Allora, in realtà il cambio vero è stato organizzativo, nel senso che organizzare il tempo e trovare il tempo è diventato un'impresa. Però sulle cose che facevo non mi sono trovato a sterzare radicalmente, sai, dice come il manager di una grande impresa che diventa un monaco del silenzio sull'Himalaya. Cioè il mio, il mio cambio in realtà non è stato così radicale, nel senso che poi, secondo me, tra quello che facevo prima e... Quello che faccio adesso c'è cioè una certa continuità perché tanto la legge quanto l'astrologia ti costringono a pensare per metafore e ad adottare il pensiero simbolico. Anche una norma è scritta in un certo modo ma poi il vero gioco del giurista è capire quali sono i casi concreti a cui si può applicare e quali no, capendo quali rientrano in una fattispecie astratta e quali no. La stessa cosa sull'astrologia nel senso che è chiaro che Ogni transito, ogni aspetto può avere un senso simbolico che tu poi riesci a tradurre in situazioni concrete più o meno dettagliate. Però, se non hai quel, quella capacità di pensare per simboli, è difficile farlo. E quindi poi, i, i piani mi si sono mescolati perché io, come avvocato, mi sono sempre occupato di artisti, per cui pazzi come me, per cui poi questa cosa li diverte, e allora chiedono, e quindi insomma però certo l'affollamento di queste due cose insieme è una cosa che va... è difficile da gestire, tant'è che io da bravo acquario, poi vedremo sui vari segni, però sono arrivato sin qui con un piede da una parte e un piede dall'altra, però il mio cielo vorrebbe in astratto che il 2023 fosse l'anno di una scelta radicale, per cui probabilmente qui bisogna prendere posizione. Se ci mettete il fatto che io ho l'ascendente leone, e che Suor Cristina del Leone ha appena rinunciato al velo, se lei ha rinunciato al velo io potrò pure appendere la toga per, per qualche tempo poi, no? voglio dire anche meno dirompente come cambiamento, quindi probabilmente secondo me l'anno prossimo ci sarà un po' una cosa di questo tipo, ma, ma non perché non mi piaccia, anzi fosse per l'acquario che c'è una visione circolare del tempo, ci starebbe dentro tutto e anche di più, però alla fin fine mi rendo conto che per fare così, e lo, lo racconto perché può risuonare con alcuni acquari presenti qui, a forza di fare così poi finisco a stare sempre in affanno e probabilmente è vero che riesco a mantenere in equilibrio eh, come il giocoliere, però nessuna delle due riesce veramente a esplodere come potrebbe se uno le dedicasse tutto l'impegno e tutto il tempo. Questa è una cosa che la sto raccontando perché rientra molto nel cielo dell'acquario del momento. Però insomma, sì, astro avvocato. Quando vado in udienza è un casino. <ride> L'ultima volta il giudice ha detto: Senta, ma del Capricorno, che mi dice? <ride> no, a me, me succede di rado, eh, non succede mai, mai, mai, mai. Perché non ho quasi mai delle questioni che richiedano l'aula, il giudizio, cioè mi occupo di però Ultimamente è successo e devo dire che si, si davano dei braccetto, non capivano bene. Sì, Simone... ma sono usciso il gabibbo a un certo punto. <ride> Quali sono le domande tipo che ti senti fare? Perché poi l'astrologo è comunque sempre vittima del mondo, no? Cioè, scusa, guarda, volevo dirti questo. Ecco. Ma allora, in realtà... Uh, io ho la fortuna di avere anche un pubblico estremamente eterogeneo ed estremamente curioso per cui molto spesso sono domande sull'astrologia, sul come funziona, sul proprio tema di nascita cioè devo dire che però ce n'è una che è proprio la più gettonata di tutti e ovviamente è una domanda sull'amore che però non è mai una domanda su di sé o sul partner solitamente è su una terza persona che sta con un'altra e la domanda è ma con chi starà nel lungo termine con me o con l'altra persona No, è una specie di astrologia per procura cioè, chiedo per un amico in particolare però diciamo che eh, io una, una cosa che tante persone con cui lavoro anche il mio editore mi ha sempre detto è tu hai una capacità che non lo so se è vero, di essere alto e basso, per cui di mettere insieme, diciamo, la, la filosofia ma anche la concretezza. Per cui io obiettivamente persone che mi scrivono con delle domande strabilianti e persone che mi chiedono delle cose un po' più spicciole, però mi piace sia l'uno che l'altra parte, perché secondo me, e qui eh, il mio ego prima non è esploso a caso su Piero Angela, diciamo che probabilmente la capacità di essere alti e bassi e di portare... Delle realtà più complesse in una situazione più, più semplice è una bella virtù. Insomma, non è, è una cosa bella, nel senso che altrimenti, come dire, eh, stare su un fronte dove non ti capisce nessuno <ride> è facile e anche parlare solamente di cose molto spicciole. Per cui, insomma, questa, questa parte a me piace molto. È chiaro che non è semplice perché, per esempio, in questo libro. Per l'ennesima volta ho dedicato un film a, un segno, a ogni segno e quindi 12 film. Per trovare 12 film devi vedere una cinquantina perché non è che è proprio la prima cosa che trovi. Questo è il settimo anno che rifaccio questa cosa, quindi ormai ho usato 72 film che sono pochi rispetto alla produzione mondiale di cinematografia, però quelli che servono a me non sono poi tantissimi perché devono essere chiari. Molto spesso le storie d'amore non riesco a usarle perché non si capisce su chi dei due sto o comunque qual è l'arco di trasformazione, quindi insomma un film mio eh, ce ne vogliono dieci normali per trovarlo e a volte poi ti, te lo perdi perché ti tradisce sul finale, perché non si capisce, perché ti molla all'ultimo, per cui insomma io mi cerco, a volte mi scelgo la strada difficile, eppure questo è il sesto libro il mio primo editore al, al, al, al salto tra il primo e il secondo mi diceva tu devi trovare un nuovo formato perché questo non è un formato che si riesce a sostenere sul lungo termine e io dicevo è vero però non, non riuscirei a farlo in altra maniera. Sono passati otto anni, ne ho fatti sei, due li ho saltati perché aveva ragione che tutti gli anni non si riesce. Però io non riuscirei a farli in una maniera diversa di que da questa perché mi piace l'idea di dare uno sguardo multisfaccettato, di parlare anche per immagini, di parlare anche per emozioni. Di... che Io, ho un libro che tu giri la copertina e ci sta ariete, gennaio, non lo riesco a fare. Quindi, quindi, alla fine, preferisco rendermi la vita complicata e farne magari uno sì, due sì e uno no, però farli come dico io. Se no, rimanevo a fare l'avvocato. Eh, scusa. Tra l'altro, in questo libro. La grande new entry sono i tarocchi, ogni segno ha la sua carta. Come mai? Eh sì, perché in realtà ci siamo portati appresso due anni in cui abbiamo inventato l'astro DJ j e quindi una canzone per ogni segno, in cui il maestro Roy che è bilancia ha cominciato piano piano ad emergere sempre di più a fare i suoi tarocchi, a dire le sue cose, a apparire in diretta e quindi come dire c'è stato il suo contributo e quindi in questo libro c'è una summa di tutto questo, quindi c'è una canzone per ogni segno, c'è una carta vincente, un tarocco, un arcano maggiore per ogni segno, ma soprattutto c'è una ci Sono una serie di passaggi segreti di porte che si aprono, ci sono dei QR code che portano a dei video, poi ci saranno delle altre cose. Insomma, l'idea era i grafici di fare grafici. Se quello lo devo riconoscere a Claudio, che erano almeno cinque anni, che diceva: Io metterei anche delle chicche grafiche che uno ha colpo d'occhio. Io no, <ride> perché, perché poi so, so di coccio forte quando me ci metto. Per cui, poi, alla fine, su quello, invece, questo fatto di mettere mh, così delle parole chiave dei grafici gli andamenti di dare un colpo d'impatto d'occhio effettivamente ci funziona un sacco ora che lo vedo però è una cosa sulla quale ho mh, un po frenato l'idea è che questo libro qui ha tutto ciò che c'era negli altri e quindi l'idea del giro l'idea dei film eccetera però ha queste chicche in più questi qr code che aprono delle zone che io reinvento, perché poi appunto questa cosa del QR code spalanca delle, delle possibilità di allargarsi, di mettere delle cose nuove, per cui l'idea è quella di un libro che non abbia la parola fine, per cui magari se ci tornate tra due mesi ci trovate un'altra cosa. Il mio editore dice certo che tutto poi proprio rende rendere la vita complicata, ma fino all'ultimo minuto, perché dice ma che come fai? Eppure lì, la verità è che alla fine di ogni introduzione, come sarà il 2023, ho hai trovato un QR code Scopri di più. E attualmente c'è un video. C'è una storia sta cosa, perché io lì ci volevo mettere la scena madre di ogni film. Perché al di là di come la racconti, c'è una scena che andrebbe vista. E quindi questa è la mia proposta. Trovo l'idea del QR code e dico mettiamoci la scena madre. Per motivi di diritti non si può fare. E allora dico, faccio un video in cui la racconto questa scena madre. Poi dico, vabbè, a sto punto se facciamo un video facciamolo un po' più largo, mettiamoci e te con Claudio, chiacchieriamo un po' dell'anno, del film, eccetera, e dico certo che veramente ti vuoi complicare la vita fino in fondo, e registriamo questi video il 31 ottobre e il primo novembre, mentre tutto il mondo sta facendo il ponte di Halloween, tutto, per cui dico, senti, almeno divertiamoci un po'. Devo dire che li registriamo in un giorno, quindi ci vengono proprio buona la prima, sempre in grande leggerezza. Mentre registro il primo, la mia testa sente la mia lingua dire tornate su questo QR code tra un paio di mesi, che magari ci trovate qualcosa di diverso. E dentro di me dico: ma tu veramente ti vuoi impiccare con le mani tue? Ma perché? Quindi c'è una. Però mi, mi piace l'idea del, dello famo strano, cioè della cosa che gli altri non farebbero, fondamentalmente. Senti Simone, la vita di un astrologo è affollatissima, i pianeti che ti girano sulla testa, i segni, le tappe, eh, la luna, le fasi lunari, insomma. Quanto ti condiziona, quanto ti guida questa, questo affollamento sulla testa? Beh... Eh, da una parte è vero perché effettivamente il cielo non si ferma mai. Anzi, ogni tanto chiederei un giubileo perché ogni tanto vorrei dire: Vi prego, facciamo che per un mese non si sposta niente. Così non dobbiamo fare approfondimenti, non... perché effettivamente è tutto in costante movimento. Io ci vado tanto per ciò che devo scrivere, per cui so sempre dove sono i pianeti, so sempre dove è la Luna, cioè so, so in un flusso che chiaramente. Eh, perché poi è come dicevo prima è come avere un orologio davanti e sapere sempre più o meno che ore è per cui tu ma questo è indispensabile perché se ti siedi e hai due ore per scrivere degli oroscopi devi sapere esattamente in che momento stai però poi quando riguarda me non ci penso più di tanto quella che mi condiziona tantissimo è la lancetta del sole il mese quello mi condiziona più di qualunque altra cosa eh, vi faccio un esempio per me novembre è la decima tappa del viaggio, ed è un po' la tappa dei frutti, la tappa in cui si tirano sulle reti, si vede quello che hai fatto, se hai seminato bene, se hai raccogli bene, se non raccogli tempesta. Diciamo che il, te il tema stretto è questo. Per me novembre è sempre stato un mese in cui mi sono laureato, ho fatto l'orale d'avvocato, ho fatto lo scritto d'avvocato, ho avuto i clienti più importanti sul lavoro, sono usciti tutti i libri. Che poi vabbè diciamo che magari il libro di astrologia è normale che esca a novembre però per me rientra proprio in una sequenza di situazioni analoghe quindi è un mese di grande energia diciamo lavorativa però eh, è anche la pressione della quadratura del sole quindi a me quando esce il libro mi fa sentire effettivamente un po' sotto stress il libro esce quest'anno per fortuna bontà loro mercurio e venere sono più veloci del sole, quindi sono arrivati quasi subito in sagittario. Allora, il libro è uscito l'8 di novembre. Io quella settimana, dall'8 al 15, dove c'era tutto in quadratura dello scorpione, l'ho vissuta veramente come sul golgotha mi sentivo impalato. Tra l'altro andavo a fare le presentazioni, vedevo le foto, dicevo, Oddio, che foto orribili. Cioè, proprio, sai la, il fatto di dire: Mamma mia, che roba! Come è girata la Boa? Sono andati. In Sagittario, Venere e Mercurio, ho messo la giacca rossa, levando quella blu. Ho cominciato a dire: vabbè, ma dai, le foto, se erano belle, va bene, se no, sti cavoli, chi se ne frega, e ho cominciato a divertirmi. Poi, ovviamente, il Sole entra in Sagittario il 22 di novembre, e a quel punto è tutto un abbrivio. Tant'è che adesso che è ritornato in, sono ritornati in Capricorno, questi comincio a risentire di un po' di fatica, <ride> cioè io quella la sento tanto anche quando. Ovviamente non lo leggo, però lo so dove stanno e sento che cambia un po' il gioco delle energie. Però sono semplicemente modalità diverse. Già che lo sai, dici ok, guarda, da adesso stanno arrivando in Capricorno, mi, mi tornerò a sentire un po' affaticato e le foto mi faranno schifo. Ma, ma basta saperlo che secondo me è, lo puoi cavalcare, insomma. Però cerco anche di prendere le mie decisioni a prescindere. Fatto sta che il 2018, che è stato l'anno con Urano in Toro e um, Giove in Scorpione, quindi il mio segno e il mio ascendente hanno, diciamo, risentito di questo, è stato il primo anno in cui ho saltato il libro e in una sequenza di libri annuali saltare un anno è veramente come saltare la sessione all'università, cioè effettivamente... I miei editori dell'epoca mi guardavano come dire tu sei pazzo, cioè questa è una cosa che proprio non si può fare e io invece non ne ho proprio voluto sapere. In più è stato l'anno in cui una cosa che volevo fare da anni dove mi ero incaponito, che era Pechino Express, mi avevano sempre detto di no. Quell'anno me l'hanno fatto fare, senza l'assurdità. Saltato il libro, arrivato Pechino all'ultimo momento, sparato come un tappo di champagne in Africa è stata un'esperienza faticosa e tra l'altro non preparata, per cui mi ha dato proprio la fotografia di ciò che per me era importante, il libro che non avevo fatto, di ciò che aveva rappresentato un capriccio. Pechino, che di per sé è meraviglioso, però io pur di farlo mi ero anche, mi ero anche dimostrato disponibile a essere sparato dentro alla quinta puntata, così senza passare per il via. Per cui mi ha, è stato un anno difficile che mi ha dato guardandoli in modo superficiale si può dire pure hai fatto una cosa che erano anni che volevi fare e finalmente te l'hanno fatta fare in quell'anno ma è stata la dimostrazione che è stato un giro di campo in un campo che non era il mio tant'è che l'anno dopo sono tornato a fare il libro <ride> Sì, l'anno dopo ho avuto delle difficoltà personali per cui il libro era Lì, lì per saltare e l'ho difeso con le unghie e coi denti e quindi mi dicevo ma tu pensa nel 2018 in cui non c'era una ragione non hai fatto il libro nel 2019 in cui avresti tutti i motivi del mondo per non farlo lo fai e bisogna poi guardarle con l'occhio dello storiografo queste cose nel senso che è chiaro che se ti fermi ad un primo impatto potresti cadere nel tranello di dire Ok, hanno sì, hanno no, fortuna, sfortuna, non è così, è tutto più complesso. E quindi insomma, alcune cose, come dicono i cinesi, chi può dire che sia un bene, chi può dire che sia un male. Certe volte lo devi guardare nel complesso. Nel 2019, io ricordo benissimo in una di queste nostre chiacchierate, eh, era appunto dicembre 2019, eh, e mi hai detto perché. Eh, il prossimo sarà un anno d'aria, l'aria circola e ci dimostrerà che non esistono confini. Ah, vero? Esattamente nel momento in cui Simone diceva questa cosa qui, ovviamente il Covid, cioè, nessuno poteva pensare no. che, che fosse realtà nostra, eh, altri astrologi facevano delle previsioni meravigliose per il 2020, giocandosi completamente la testa. No. <ride> Ora, quanto è rischioso? fare delle previsioni e quanta vanità c'è, quanta tentazione c'è nel dire succederà questo. Allora, effettivamente mi è tornata in mente questa cosa che dicevamo sull'aria che circola, è vero, era, era il 2019 e, e poi non me lo ricordavo, si è dimostrato effettivamente molto, molto pertinente. La verità è che il 2020... Era un anno che comunque nel radar degli astrologi già da tempo aveva un, una marcatura particolare, senza poter immaginare che cosa succedesse, però effettivamente eh, aveva una congiunzione molto rara tra due pianeti che si erano congiunti solo tre volte nel 1900, quindi un'astrologia prudente che fa, mette in confronto i vari tempi in cui si è verificato uno stesso fenomeno e cerca di trarre un comune denominatore. Nella fattispecie questa congiunzione tra Giove e Saturno era successa solo tre volte nel novecento, nel 1981-82 che sono gli anni del ritorno della guerra fredda, di, di Reagan, di Sting che cantava Russians, della paura del bottone, dell'AIDS, insomma non era proprio il massimo. Poi tornando indietro il 47 che è l'anno del piano Marshall in cui si creano questi schieramenti che poi portano alla guerra fredda e in cui ci sono anche delle emergenze sanitarie e poi il 2017 che è l'anno dell'influenza eh, spagnola e della piena prima guerra mondiale, quindi insomma voglio dire... Le mutande di erano quantomeno consigliabili, però è chiaro che tu poi ti fermi nei limiti del richiesto, nel senso che stai facendo l'oroscopo annuale, non è che puoi togliere la metà dei mesi dicendo qua non vi muoverete, anche perché poi certe cose sono successe anche nella fermezza assoluta del 2020. In particolare per i segni fissi, in particolare, proprio nei tre mesi della chiusura totale in cui c'era bisogno di rallentare, in cui qualcuno ha cominciato ad allentare certe, certi dogmi da cui poi è evaso nel 2021. Io ho aperto la scoletta, YouTube. Cioè, devo dire che comunque qualcosa è successo. Però, al di là di questo, è chiaro che non puoi arrivare appunto a lanciarti in una previsione da Nostradamus su una cosa che poi tu puoi dire semplicemente guardate i tre momenti del novecento in cui c'è stato questo stesso allineamento hanno avuto sempre un'emergenza sanitaria e una guerra poi arrivi al 2020 e c'è l'emergenza sanitaria arrivi al 2022 e c'è pure la guerra perché questa tra l'altro era la risposta che io davo nel 2020 e la guerra non la vedevamo ancora per cui diciamo che abbiamo completato il puzzle per fortuna sono stati sempre degli scenari che sono durati tre anni per cui anche questo ci porterebbe a dire che forse dall'anno prossimo. Cominciamo a parlarne al passato. Il povero Paolo Fox, che è stato, è stato bastato per quella cosa lì, va detta anche una cosa, che è stato, è stato silurato da una questione puramente mediatica, in quanto essendo il più in vista di tutti, è anche il più esposto a cose di questo tipo, perché lui poverino aveva detto una cosa sul capricorno che aveva una serie di transiti nella nona casa che è la casa dei viaggi per cui tu dici anno di viaggi certo magari lo dici in maniera meno enfatica infatti sono andato a fare la puntata su a Pinocchio da dj no e nel parlare del 2023 ho detto pensate che quest'anno ho scelto 12 film e poi mi sono reso conto dopo averli scelti che sono film di viaggio al che arriva un ascoltatore che dice quindi è un anno in cui si viaggia dico no allora no, cioè sono 12 film di viaggio perché il viaggio in quel tema, in quel contesto è la più bella metafora del cambiamento, un cambiamento che spesso porta a cambiare anche orizzonti, ma non mi mettete in bocca un anno di viaggi che poi magari ci richiudono come sardine e mi dirate sta silurata perché comunque queste cose poi non ha neanche tanto senso dirle, però lui le diceva rispetto ad un segno specifico per il quale secondo le regole dell'astrologia lo si poteva dire. Dopodiché l'hanno estrapolata, l'hanno resa come fosse un manifesto nazionale, eh, però la verità è questa. Qui torniamo al concetto della decima casa. Più sei in alto, più i cetrioli te li pigli tu, per cui è chiaro che più sei in vista e più se c'è una denigrazione da fare eh, va verso di te, inevitabilmente. Eh, è l'esempio della decima casa e della quadratura. Alta, che ho sempre fatto, cioè se tu stai facendo il tappeto rosso a Cannes e ti metti un dito nel naso, lo vede mezzo mondo. Se lo fai nel tuo bagno, non lo vede nessuno. Più sei in vista e più rispondi di certe azioni. È chiaro che poi, però, va detto, spezzando una lancia, che non aveva detto niente di assurdo. Sicuramente, guardando che era il 2020 e che c'era quella congiunzione, io avrei. Dedicato due paroline sul fatto che forse non era un anno proprio uguale agli altri quello sì, quello sì. ma non è mica stato solo Fox anche mm. adesso non ricordo più quale super astrologa americana aveva fatto la stessa forse fila forse ah, sì, la Miller la sì. Miller, la Miller hai ragione anche la Miller <ride> che poi lei di solito è prudente estremamente <ride> misurata invece si era lanciata no io non lo vedevo bene sin dall'inizio il fatto che fosse bisestile il fatto che... Mm, però mi ha salvato, per esempio, il fatto di aver parlato proprio di, mh, dei muri, del fatto che fosse un anno in cui si segnavano più profondamente certi confini e del fatto, però, che a dispetto di questi confini l'aria circolasse e se ne fregasse di certe segmentazioni e quindi questo poi ci è, è, è ritornato come dire dritto <ride> però non è che quando lo scrivevo avessi la benché minima idea di quello che potesse succedere però io pensavo più a questioni territoriali a questioni ambientali non pensavo certo a una cosa sanitaria allora eh. Simone secondo me la nostra platea si aspetta eh certo no? No, non, la, relata, non, la tecnico, non la non la deludiamo non la deludiamo minimamente. Allora, per prima cosa dobbiamo mappare la nostra platea. E in questo nel fare questo dividiamo i segni in tre gruppi e comincio da un gruppo vi chiedere di alzare la mano composto dall'Ariete, dal Cancro, dalla Bilancia e dal Capricorno. Ok, ci siete. Anche vabbè gli ascendenti pure contano, eh? per cui insomma allora, voi sapevate di appartenere a uno stesso stato familiare? No, perché i vostri segni che sono diversi perché uno è di fuoco, uno è di terra, uno è di d'acqua sono in realtà i segni che danno il via alle stagioni, i cosiddetti segni cardinali, per cui sono segni che vivono di iniziativa, di intraprendenza, chi più chi meno. Solo che negli anni passati, negli ultimi 15 anni, quindi non poco, la loro intraprendenza è stata frenata sempre o dagli attriti esterni o soprattutto da alcune insicurezze interiori. Per cui sono, arrivano qui scissi da anni in cui hanno certe volte cercato di prendere la strada, di rompere certe situazioni, di affermare una propria indipendenza, di lasciare qualcosa che li teneva compressi e dall'altra sono stati boicottati dalla paura di, di perdersi, di perdere delle certezze, ma soprattutto da una latente insicurezza. Compito, diciamo, il il la colpa di tutto questo viene da Plutone che dal 2008 è in Capricorno e quindi è in opposizione al Cancro, in quadratura all'Ariete e in quadratura alla Bilancia. Che cosa ne deriva? Che l'Ariete fa fatica a fare la riete e quindi ad azzardare a assumersi i suoi rischi a essere padrone delle sue scelte e guarda con una certa soggezione le figure d'autorità in maniera estremamente sottile il cancro ha teso siamo parliamo del passato negli ultimi anni a sentirsi da meno e a chiedere all'altro la misura del suo valore accettando quindi delle situazioni che normalmente non sarebbero state accettabili sul lavoro o in amore la bilancia non si sente pronta a dire la sua, ad esporsi, a camminare da sola, e quindi è, ha passato 15 anni a camminare a braccetto con qualcun altro, ancor più a sostenere qualcun altro, mandandolo per prima, quindi il partner, la sua carriera, i genitori, i figli, c'era sempre qualcosa che veniva prima, ma c'era anche una bilancia che non si sentiva pronta a fare quel passo e a mettersi in primo piano. Capricorno lo lasciamo un attimo da parte. Nel 2023 Plutone, come dicevo prima, lascia il Capricorno seppur temporaneamente, per cui lascia la quadratura con Ariete e Bilancia, lascia l'opposizione con il cancro e quindi questi tre segni intanto rompono il sortileggio di un'insicurezza che si portano appresso da anni. Eh, ovviamente gli ultimi 15 anni non sono stati tutti uguali, io poi nel libro descrivo anche dei trienni in cui il gioco si è fatto ancora più duro e comunque... Tutti questi 15 anni hanno un giro di boa decisivo nel 2023 in cui è come se la voglia di prendere la propria strada prevalesse sul timore, prevalesse sull'insicurezza, per cui la riete torna a fare la riete e si riappropria della sua capacità di osare e questa capacità gli è molto utile perché ha il ritorno di giove nel segno e quindi una serie di opportunità anche per fare un cambio radicale. Il cancro smette di interrogare lo specchio e chiedere chi è la più bella del reame chiedendolo agli altri e quindi questo gli dà la possibilità anche di dire basta a tutta una serie di situazioni che in passato ha accettato solo per paura di non poterne fare a meno. La bilancia smette di mandare avanti l'altro e comincia ad andare avanti in primo piano. E a me, anche se non è il film di quest'anno, anche se ne ho parlato in passato, la scena che continua a raccontarmi meglio di qualunque altra, la scena della bilancia, in questo cambiamento che va avanti da tempo, ma che nel 2023 finalmente è pronto, è proprio la scena di Lady Gaga in Estaris Born, dove arriva nel retro palco per seguire lui, cioè non gliene frega niente del palco, gli piace lui e va. Si trova quasi trascinata sul palco, suo malgrado, si trova a cantare con le mani sugli occhi, come a dire che sto facendo e a lasciarsi andare comunque a un pubblico che poi invece la osanna per cui è una bilancia che sono anni che lavora ad una maggiore indipendenza essere più pronta più sicura a trovare la sua voce gli ho dedicato il discorso del re e starisborne cioè tutta una sequenza di film che hanno proprio a che fare col fatto di dire ora tocca a te e il 2023 è un anno dove Giove è in opposizione quindi anche con una spinta che la bilancia avverte come una sfida e anche con un certo fastidio che però la spinge a mettersi in primo piano Tanto per farvi un esempio, è come se io stasera non fossi venuto e avessi mandato il povero maestro Lore, che mi avrebbe stramaledetto ma si sarebbe trovato a dover fare una cosa che normalmente faccio io, che è perfettamente pronto a fare. Questo è un po' il concetto di questi tre segni, che si chiude con il capricorno, che invece è un po' l'asso di briscola di questo cielo, perché lui che ha Plutone in casa dal 2008 ed è lui che se ne li libera nel 2023. Capricorno, segno di grandi ambizioni, segno che nasce con un grande progetto che negli ultimi 15 anni è stato come una missione di vita che gli ha provocato più volte di prendere, diciamo, di, di farsi dare degli sgambetti, di scivolare a valle, insomma in certi casi sembrava che fosse l'unico a crederci arriva al 2023 con un chiaro pensiero in testa ma chi me lo fa fare a scegliermi sempre la via più complicata a prendere tutto così sul serio nel 2023 succede una magia plutone lascia il capricorno questa febbre si stempera il capricorno smette di eh, seguire questo navigatore dell'ambizione che l'ha fatto stare come un soldato in trincea e torna a alleggerirsi un po a scegliere le cose in base a quanto lo facciano star bene a cercare anche il piacere e non solo il dovere questo fa sì che si riaccenda e che riarrivi più vicino che mai a quella vetta che rincorre da 15 anni scivolando continuamente a valle. Per cui dopo i primi quattro mesi dell'anno in cui probabilmente c'è ancora un po' da, da insistere, da baccagliare, da cercare i giusti compromessi, da maggio il Capricorno non lo ferma più nessuno ma in certi casi arriva a realizzare un traguardo che insegue dal 2008, nell'anno in cui ci pensa meno, pensate il paradosso, perché? Perché gli ultimi quattro, gli ultimi quindici anni l'hanno fatto stare un po' come un soldato in trincea. Quanti capricorni ci sono qui? Perché poi che succede? Che il capricorno, se qualcuno gli fa uno sgambetto, si incaponisce ancora di più, se nessuno crede in un progetto, piuttosto che non dag la vinta, comunque insiste sempre di più. Tutto questo va bene, però negli ultimi anni gli hanno fatto anche un po' perdere di vista cosa voglio io e cosa veramente mi fa star bene, al di là del fatto di avere l'ultima parola su una questione. E quindi, insomma, sono quattro segni che nel 2023 fanno comunque uno scatto decisissimo. Due punti fondamentali, marzo e maggio. Poi ci sono i segni fissi, che sono il toro, il leone, lo scorpione e l'acquario. Guardate, io chiaramente qui riesco a fare solamente, a toccare alcuni punti nel libro, se ne parla nel dettaglio... Però, secondo me, sono, vi danno anche un po' la sensazione degli scatti più importanti. Questi quattro segni sono i cosiddetti segni fissi, perché sono i mesi in cui la stagione comincia a stabilizzarsi, a andare a regime. Sono segni che amano i punti fermi, che amano le situazioni che ben conoscono, che diventano a volte dei punti fermi anche per gli altri. Cioè, tu lo sai che un torre è per sempre, cioè un segno fisso lo sai che ce lo ritrovi però dove fanno fatica è con il cambiamento, soprattutto se indotto dall'esterno, soprattutto se si sentono pressati, allora lì fanno muro, diventano degli argini. Dal 2018 in toro c'è urano e quindi nel cielo dei segni fissi di fisso c'è poco, perché urano è proprio il pianeta della rivoluzione, è la scossa che rompe un vecchio sistema per introdurne uno nuovo, per cui nel cielo del toro, ma anche dello scorpione del leone e dell'acquario c'è la sensazione che un vecchio schema ormai sia vecchio che ci sia bisogno di tirar fuori qualcosa di più che un vecchio ruolo non te lo vedi più addosso dall'altra parte però dal 2021 c'è saturno in acquario quindi urano in toro e saturno in acquario un bel tiralafone da una parte una voglia di cambiare dall'altra la paura di farlo non sai come farlo come, come la prenderanno gli altri di cosa vivrai per cui un colpo di qua un colpo di là i quattro segni fissi hanno attraversato gli ultimi anni come Mosè in un faticoso attraversamento del Mar Rosso, dove è chiaro che una certa situazione ormai è diventata vecchia e quindi te la stai lasciando alle spalle, è diventata quasi una prigionia, però c'è una terra promessa che è veramente molto di là da venire, c'è una piumetta che si allontana sempre di più. Ci sono tutta una serie di situazioni che ti fanno sentire in dubbio. Il 2023 è l'anno in cui Saturno, il Pipurra, lascia l'acquario, che ci ha abbastanza affaticati, lascia l'opposizione con il leone, lascia la quadratura con il toro e lascia la quadratura con lo scorpione. Quindi innanzitutto la prima cosa è che per i segni fissi è un anno che porta una nuova pace in generale però al di là di questo è l'anno che gli permette di fare quell'ultimo miglio nella traversata del Mar Rosso che serve per approdare ad un cambiamento, perché ora che Saturno non gli frena più, quel, quell'Urano lì che è dal 2018 che scuote, che rimescola, finalmente ha la possibilità di fare un cambiamento decisivo quello che mh, ogni segno fisso poi è fisso a modo suo come avrebbe detto chi era tostoi <ride> cioè, però e, e questo poi lo, lo leggerete nel libro perché poi eh, questi sono scenari veramente molto variegati però forse l'esempio che li accomuna tutti meglio è quello proprio di suor cristina che rinuncia al velo perché tra l'altro Uh, ho anche letto che lei aveva già chiarito questa cosa dentro se stessa, con la sua famiglia, con il suo ordine, ha messo tutto in ordine da leone alla cuspide con la vergine, però è andata al funerale del padre vestita da suora per paura che la gente potesse malgiudicare questo gesto. Allora, qui c'è tutta l'immagine di un leone ingabbiato in un ruolo e sono tanti che non sa come evaderne soprattutto perché ha paura poi anche di come la cosa possa essere presa ma in generale di segni fissi che stanno cercando di fare un cambiamento ma che sono costantemente intralciati diciamo da situazioni esterne da aspettative, da, da pressioni, da condizionamenti eccetera questo è un po' lo scenario che si rompe nel 2023 per la gioia dei segni fissi allora, poi abbiamo i segni mobili che chiudono le stagioni e che sono invece i gemelli, la vergine, il sagittario, e i pesci. I segni fissi non ho chiesto d'alzare la mano, però adesso lo chiedo ai segni mobili, tanto per rendermi conto di quanti ce ne siano. Ok. Allora, anche qui, uno per ogni elemento, quindi diversi per certi aspetti gli uni dagli altri, però anche qui con un tratto comune importante, il fatto di essere i segni che corrispondono ai mesi in cui le stagioni finiscono e seminano la stagione che verrà, quindi sono zone di passaggio. Pensate a giugno, che è un mese primaverile, ma è già estivo, nell'anima è già estivo. Pensate a settembre, parlo della parte della Vergine, fino al 23%, è ancora estate, ma c'è già tutta quella natura autunnale. I segni mobili e i loro mesi sono proprio delle zone di confine, per cui sono come dei crepuscoli, cioè è un um, c'è un po' di questo e un po' di quello. Tant'è che loro sono estremamente versatili, estremamente eclettici, sanno cambiare facilmente, sanno aggirare con elasticità le cose, quindi a differenza dei segni fissi il cambiamento è la loro dimensione ideale. Laddove sono più, più in difficoltà invece è la definizione, cioè dire io sono questo e non sono altro. È il fatto di mettere dei paletti, di mettere dei confini, di stabilire delle regole, di essere rigidi su certe situazioni. Poi è chiaro che anche qui i segni mobili sono diversi, per cui da una parte i gemelli sono un segno mobile d'aria quindi estremamente dinamico, dall'altra la Vergine è un segno di mobile di terra un pochino più organizzato, però questa natura mobile ce l'hanno tutti. Dal 2012 questa natura si è accentuata, i confini si sono fatti più labili, eh, qualcuno diciamo, ha scordato di chiudere a chiave la porta di casa, qualcuno se ne è approfittato, è entrato, ha fatto una razzia, ci sono state insomma delle situazioni di grande confusione nel cielo dei segni mobili e la prima cosa che direi è che il, 2000, il 2023 portando Saturno in pesci dove c'è Nettuno dal 2012 comincia a rimettere in ordine tutta una serie di situazioni che si sono sfasate e quindi rimettere in riga tutto ciò che è uscito fuori dal tracciato. Questo significa per i gemelli avere un ruolo lavorativo più a fuoco, significa per la Vergine fare delle scelte anche di rottura con il passato, laddove se una certa scelta non ti rappresenta più o se ne fa le spese la tua felicità non va comunque bene e non va sacrificata sull'altare del dovere e del senso di presenza, il sagittario comincia a farsi un po' più scafato e a riprendersi ciò che gli hanno tolto e i pesci si fanno più pragmatici e questo è il primo effetto di Saturno e già è tanta roba, però c'è anche un altro senso questo disordine, che è nato nel cielo dei segni mobili dal 2012, aveva comunque il senso di spingerli a cercare qualcosa di più. Anche se all'epoca non era chiaro cosa, per cui è una spinta all'elevazione, è una spinta che gli ha fatto sentire che certe routine erano troppo monotone, troppo ripetitive, che bisognava cercare un senso più alto alle cose. All'epoca però non si sapeva bene che cosa. Quel Nettuno lì nel 2012 ha creato un senso di disordine perché è come se avesse tolto un tappo, d'altro canto se io voglio far crescere qua una quercia arriverà un momento in cui devo togliere il soffitto perché sennò prima o poi quella ci va a sbattere sopra. Però se tolgo il soffitto, se piove, mi piove dentro casa. E quindi il senso di quel 2012, di quel disordine che c'era nel cielo dei segni mobili, era sì un caos, ma era anche un allentare un confine che è una circostanza indispensabile per andare oltre, per allargare certe situazioni. Questo per dire che nel 2023 è come se i segni mobili potessero ritornare a fare un viaggio che desideravano fare dal 2012, quindi un cambiamento, un'iniziativa, ma che allora non avevano le carte in regola per poter fare non avevano un veicolo abbastanza solido per poter fare quel viaggio e quindi sono stati come in un limbo per dieci anni in cui gli sembrava di andare per tentativi di stare come in un videogioco e quindi parto game over ricomincio riparto nuovo game over riparte un'altra parte e il senso del 2023 per loro è proprio ricomporre come in un puzzle tutti i pezzi degli ultimi dieci anni, soprattutto quelli che sembravano passi falsi o situazioni a perdere e quindi gli crea una nuova immagine. Ecco perché per i gemelli è il momento di fare un salto di qualità sul lavoro che dà un senso a tanti vagabondaggi degli ultimi dieci anni, per la Vergine di riprendere in mano le redini di certe scelte che negli ultimi dieci anni ha un po' perso di vista, per il Sagittario il fatto di cambiare la serratura alla porta di casa e decidere chi entra e chi no, visto che comunque negli anni passati le porte erano perennemente aperte e qualcuno se ne è approfittato e in certi casi anche a riprendersi quello che gli spetta con una causa, con una sentenza che lo vede vincitore, insomma, con una giustizia è fatta. E ai pesci il fatto di sbarcare una volta per tutte in una vita nuova dopo dieci anni di limbo. Tant'è che il film che rappresenta forse meglio tutti e quattro i segni mobili della, della quartina che ho scelto è proprio Terminal, cioè dopo dieci anni in una zona transiti dove non avevi le carte in regola per sbarcare, finalmente sbarchi. E a riguardare bene il film, e con questo chiudo, quei dieci anni che sono i tre mesi di Tom Hanks al Terminal 67, non sono stati inutili, perché nel momento in cui lui arriva lì non sa neanche la lingua del luogo in cui sta andando, non conosce i costumi, le regole del gioco, gli mancano delle basi. Dopodiché passa quei mesi eh, quasi come un angelo, cioè sta lì, la gente, qualcuno arriva, qualcuno parte, qualcuno resta, lui sistema le vite degli altri e impara tantissimo, tant'è che quando poi... poi c'è il direttore del, del, dell'aeroporto che gli lascia addirittura i parchi aperti pur di liberarsene, ma lui non ne approfitta perché vuole sbarcare quando ha le carte in regola e quindi simbolicamente vuole sbarcare per restare, non per scappare. E quindi questi dieci anni per i segni mobili assumeranno un senso nel momento in cui nel 2023 gli cambieranno la vita ma in maniera stabile in maniera eh, solida riportandoli ad un desiderio che sentivano nel 2012 quindi c'è cioè tutto un gioco di richiami temporali chiaramente questi sono solamente alcuni piccoli input poi Insomma, nel, nel, nel libro per ogni segno cerco di tracciare gli anni più importanti, intrecciandoli col film, però grosso modo diciamo che questa è una prima carrellata di un anno in cui, come avrete capito, non è possibile fare una classifica e mettere un segno al primo posto e uno al dodicesimo perché non ha nessun senso. Cioè, è chiaro che è un, um, sono tre percorsi che arrivano ad un giro di boa fondamentale. Laddove mi verrebbe da dire questo... Da qualche anno c'è Chirone in ariete. Chirone è il pianeta che rappresenta la ferita ma anche la guarigione. In ariete, che è il primo segno, il primo segno dello zodiaco, rappresenta proprio una ferita dell'identità, che sono tutte quelle situazioni piccolo grandi in cui non sei chi vorresti essere. Questo cielo è come se facendo saltare i tappi cominciasse a guarire una ferita dell'identità, per cui i segni cardinali tornano a decidere chi vogliono essere al netto dei condizionamenti e delle insicurezze, i segni fissi tornano a decidere chi vogliono essere al netto della paura di cambiare, i segni mobili tornano a decidere chi vogliono essere al netto del non averlo saputo, però il punto d'incontro... Sono chi voglio essere, e so finalmente chi voglio essere. Questo potrebbe essere un po' la somma di un anno che è veramente decisivo, un po' per tutti. Mo, non lo so, spero di non avervi, grazie, grazie infinite.